io mi avvio a concludere eh, con, eh, diciamo, con una, proposta di lavoro, cioè una proposta di lavoro, una proposta di, di scenario, ecco, come i bc eh, che vi facciamo e che poi sarà oggetto ovviamente di discussione anche oggi se volete ma nei, nei mesi successivi non è una cosa che si eh, chiuderà in, in poco tempo. Allora, la prima proposta è quella di partecipare al censimento per posizionare l'Emilia Romagna nel quadro generale e, per, eh, e utilizzare il censimento per eh, far emergere non solo le realtà, se fosse necessario, ma anche le, eh, le problematiche e le persone. Il ICCD eh, dà supporto a gli enti che partecipano, ma anche i BC eh, da può, può dare supporto quindi noi siamo a disposizione e, se fosse necessario e anche con tutto il, il patrimonio di, di informazioni che in anni i BC ha costruito eh, su, di conoscenza delle, delle, delle raccolte fotografiche del, del territorio la seconda la seconda proposta che vi facciamo, è mm, vi manderemo ehm, una, una richiesta, Diciamo, non lo voglio chiamare questionario perché è, è abbastanza deprimente per termine questionario, però vi manderemo, l'abbiamo fatto un po' con i musei e effettivamente è stato utile, vi manderemo appunto delle, una richiesta di, ehm, di manifestazione di Interesse, cioè quali sono i vostri interessi per attivare dei tavoli di confronto? Le tematiche sono tante, eh, con i musei stiamo lavorando a livello territoriale e a livello tematico, quindi ci sono due eh, coordinamenti che si intrecciano. Eh, sulla fotografia, penserei sia un po opportuno lavorare solo in modo tematico. E, e, e quindi vi chiederemo quali sono le vostre, i vostri interessi, cioè quali sono i temi che ritenete eh, rilevanti da discutere insieme eh, alcuni li sappiamo, sono sempre quelli, eh, e, altri invece potrebbero venire fuori, cioè potrebbero venire fuori nuove istanze perché noi da IBC possiamo intravedere ma non sappiamo quanto sono rilevanti e quindi capire quali sono i temi su cui vi interessa lavorare e su questo aprire dei tavoli di confronto che potremo decidere se farli di persona, virtuali, eh, capiamo, che vi chiederemo anche quanto tempo siete disposti a eh, dedicare a questa eh, attività. E quindi diciamo, approfondiremo quei temi che... che eh, che voi ci suggerirete di approfondire. Poi un secondo, un terzo a questo punto, livello su cui stiamo ragionando, anche questo poi vi chiederemo una, un parere, è quello di eh, creare un punto dove si raccolgano tutte le informazioni di ciò che avviene attorno alla fotografia. Eh, se, Penso che vi sarà capitato di vedere il portale Emilia Romagna Creativa, che è il portale voluto dall'assessorato già lo scorso anno con, per, in occasione dell'anno del patrimonio. È un portale informativo diciamo, rivolto al pubblico, dove ci sono in questo momento ci sono le, eh, ci sono delle sezioni, cioè una, sono già attive le sezioni di cinema e spettacolo stanno avviandosi le, una sezione sulla danza, una sezione sulla, sulle mostre, poi c'è un cartellone di tutti gli eventi, è chiaramente un, diciamo, un portale promozionale, però è un portale che fa tantissimi accessi, per cui vuol dire che c'è interesse da parte dei cittadini di sapere che cosa accade in un determinato settore. Questo potrebbe essere una possibilità per lavorare su delle piattaforme che già esistono piuttosto che farne una nuova, però potremmo farne anche una, una nuova in modo da raccogliere gli eventi, le iniziative, le iniziative di formazione, i festival, sapere cosa eh, c'è a livello di fotografia. È un'ipotesi, eh, quindi questo per, per, per mettere insieme anche un modello in, informativo, è un'ipotesi Chiederemo anche cosa pensate di questo, nel senso che non è che noi lo vogliamo fare a tutti i costi, pensiamo che possa essere utile, ehm, ma siccome, no, appunto, come si dice a Roma, non ce l'ha ordinato il dottore. Se è una cosa che insieme decidiamo che, che è interessante, possiamo eh, investirci eh, per costruirla. Bisognerà capire poi qual è il flusso per fare arrivare le informazioni, perché questo è uno dei temi enormi, eh, quindi lo facciamo se c'è interesse, se poi si riesce ad attivare un flusso che fa arrivare in un unico punto di accesso tutte le informazioni delle attività che si fanno eh, sulla fotografia. Poi c'è un quarto livello che è quello più complesso e che, che, che, che deriverà da questi tavoli eh, che, che attiveremo, che è quello di capire quali iniziative di valorizzazione e anche di formazione la, diciamo, eh, non apro il capitolo della formazione perché adesso non, non, non è il caso di scendere nei singoli dettagli, mettiamo insieme, mettiamo valorizzazione e formazione, anche se poi hanno strumenti ovviamente differenti, quali sono le iniziative di valorizzazione eh, che eh, sarà interessante promuovere per i prossimi anni, come farlo se continuare ad andare ognuno per conto suo o se eh, provare a pensare a delle iniziative anche di rete, di reti al plurale perché l'Emilia Romagna è grande, certo non mi immagino la rete eh, della fotografia dell'Emilia Romagna, si tratterà di lavorare su reti in parte già eh, esistenti e per arrivare a fare un piano regionale per la fotografia. Cioè, la fotografia eh, è nell'agenda dell'IBC, non è stata nell'agenda dell'assessorato alla cultura, e, almeno negli ultimi anni. Eh, potrebbe, essere, potrebbe diventarlo, noi non lo sappiamo, appunto, stiamo cambiando, eh, siamo in un cambio di legislatura. E ritengo però che possa avere un senso parlare di un piano regionale per la fotografia va costruito con dei contenuti che siano dei contenuti appunto non, non occasionali legati alla singola persona che sta lì, a me interessa la fotografia contemporanea a me interessa la fotografia storica ma che, che intercetti effettivamente delle esigenze del territorio e vediamo se questo piano riusciamo a costruirlo tutti insieme se ha senso farlo ovviamente quindi diciamo che avviamo questo, da, da questo confronto di oggi, eh, che non è stato tanto confronto forse perché alcune cose vanno diciamo, anche un po' maturate, però vorrei che diventasse effettivamente un confronto e quindi vi manderemo questo eh, chiamiamolo questionario in cui ci potrete eh, indicare quali rispetto a questo alle cose dette oggi, a questo piccolo panorama che vi ho fatto che può mh, arricchirsi o rimpicciolirsi, capire in che eh, direzione andare e quale, quali mh, a, mh, iniziative mettere in campo e anche quali risorse mettere in campo, appunto siccome siamo tutti pressatissimi, a mille cose, facciamo solo ciò che ha valore per voi che siete gli attivi conservatori.